ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi che ho cercato di migliorare e rivisitare un pochino allora questo glitch era stato postato sul forum in un modo e io ho voluto portarlo in un'altra maniera e ho visto che funzionava ragazzi allora per fare questo glitch abbiamo bisogno delle lgrh 8 e delle auto che vogliamo duplicare allora le auto che vogliamo duplicare dovranno stare nella base operativa ai numeri 1, 3 e 5 e le A, 8 dovranno stare ai numeri 2, 4 e 6 a questo punto dovremo essere in una sessione ad amici in maniera tale che potremo riunirci ed avere un amico che ci aiuta a questo punto il nostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà andare in una missione di Gerald, Simeon, Martin, quello che vuole. Dovrà richiedere nel telefono una missione dei contatti. E dovrà entrare in questa missione, ragazzi, e fermarsi lì con menù chiuso. Noi non dovremo fare nulla, non andremo neanche ad unirci al nostro amico, però il nostro amico dovrà tenere attiva la sessione in questo modo. Quindi a questo punto il nostro amico, dopo aver fatto richiesta di una missione, andrà eh, nella missione. Scusate ragazzi, ma sono raffreddato. Anzi, è raffreddatissimo. Dopodiché noi, quando il nostro amico sarà entrato nella missione, che cosa dovremo fare ragazzi? Nulla, dovremo andare start online e dovremo fare trova nuova sessione. Ci sarà qualche taglio nel video, ma uh, solo perché il video era lungo, ragazzi. Quando saremo in, uh, in una nuova sessione, andremo dove c'è il pallino azzurro, ragazzi. E qui avviene il glitch. Dovremo scambiare la prima con la seconda, la terza con la quarta e la quinta con la sesta, ragazzi. Come sto facendo io. A questo punto, una volta fatto questo procedimento l'unica cosa che dovremmo fare è cambiare un un qualcosa non so gli occhiali io per esempio cambio gli occhiali giusto per far eh, salvare la, la storia in pratica No, per far salvare il movimento che noi abbiamo fatto in questa sessione ragazzi quindi una volta fatto ciò che abbiamo aspettato che compare il pallino arancione andiamo in cerca amici e ovviamente andremo a riunirci nella sessione dove sta il nostro amico una volta qui ragazzi dobbiamo andare nel pallino azzurro e qui ci renderemo conto dell'effettivo cambio che è avvenuto come vedete dove eh, dovrebbe esserci comunque una lgrh8 c'è una sultan quindi che cosa significa che tutte le auto si sono duplicate vedete quelle che io sto evidenziando per il gioco sono delle sultan e quelle che eh, quelle altre ovviamente stanno così insomma no quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare ragazzi l'unica cosa che dobbiamo fare è uscire notate la targa ragazzi quando noi andremo ad uscire automaticamente cambierà la targa quindi per fare questo glitch non servono targhe personalizzate andiamo a vedere quando usciremo fuori, avremo la targa cambiata. C'è un punto del video dove si nota proprio il momento in cui si cambia la targa da sola. Quindi ci allontaniamo un po' dalla nostra base operativa, andiamo a richiedere il nostro centro operativo mobile. Se non ve lo fa richiedere dal veicolo, scendete, lo richiedete, e poi tornate al centro operativo mobile. Il centro operativo mobile, ragazzi, deve avere un veicolo dentro, almeno per come l'ho fatto io, io in questo centro operativo mobile avevo un veicolo e, e ho anche un garage con delle faggio che mi serviranno in seguito adesso andremo a vedere, adesso vi faccio vedere aspettate che... allora qui io ho delle faggio, come vedete ho tre faggio ragazzi ma ne andrò ad utilizzare solamente una perché comunque ho anche altre faggio sparse andate verso il centro operativo mobile entrate dentro e automaticamente il veicolo che è dentro il centro operativo mobile andrà a, a finire dentro la base operativa ragazzi e non, scusatemi ragazzi andrà a finire sì, dentro la base operativa e dopodiché usciremo fuori, saremo Motorcycle Club e chiameremo un Faggio. Io qui ho un botto di Faggio, ragazzi, che stavo provando glitch. C ho pure la cifra de oppressore, ogni volta che trova qualcosa in macello. Comunque sia, andremo a chiamare una Faggio e la metteremo al posto del... della Sultan che avremo qui dentro. In questo modo, invece di realizzare una duplicazione alla volta e ogni volta stare a cambiare sessione così potremo realizzare 3 duplicazioni alla volta se ci fossero stati 20 posti nella base operativa avremmo realizzato 10 duplicazioni alla volta scusate ragazzi ma mi ha squillato il telefono quindi come dicevo eh, andiamo a inserire la nostra faggio che abbiamo appena richiesto dentro il centro operativo mobile E automaticamente l'auto che avremo appena messo dentro il centro operativo mobile si sposterà nel garage in cui avremo eh, chiesto la faggio per dire io magari la faggio l'ho chiesta nel garage eh, che avete visto prima e l'auto si sposta automaticamente in quel garage per farvi capire meglio ve lo faccio vedere quindi come vedete ragazzi io in questo garage avevo tre faggio adesso ne ho due perché la sultan si è spostata in quel garage a questo punto ragazzi dovremmo uscire con le altre auto che apparentemente eh, sono sultan insomma no come vedete anche qui cambia la targa usciremo e faremo lo stesso procedimento anche per questa auto solo che in questo caso ora nel centro operativo mobile c'è cioè il faggio e il faggio andrà a finire nella base operativa io ovviamente dopo chiamerò il faggio che è nella base operativa non chiamerò più i faggio che stanno nel, nel, diciamo nel garage e via a proseguire con le duplicazioni ragazzi In questo caso ho usato solamente un faggio, io Torneremo nella base operativa e andremo a fare l'ultima auto, ragazzi. Il glitch è veramente semplicissimo, è un peccato che eh, diciamo ci sono solo così pochi posti auto perché sennò altrimenti avremmo potuto duplicare più auto insomma e avremmo avuto la possibilità di fare più cloni alla volta sto provando a vedere se si può realizzare in garage semplici questo glitch eh? però non credo si possa realizzare perché se si poteva realizzare penso che qualcuno lo avrebbe già portato quindi è inutile dire che non credo che si possa realizzare perché al momento il il bug è nella base operativa ovviamente tutti sapete che quando esce qualcosa di nuovo base operativa, questo, quello e quello eh, ogni volta è sempre quella la parte buggata e quindi è quella che ci consentirà di fare glitch speriamo che non pacino i glitch anche nella base operativa come è successo nel ceo, come è successo nella baus, come è successo in tutte eh, le varie proprietà che abbiamo perché altrimenti non potremmo fare più glitch ragazzi e poi un'altra cosa per esempio che non condivido di alcuni youtuber che continuano a portare eh, glitch uno dietro l'altro anche se l'altro è già funzionante io non vedo l'utilità di portare questi glitch perché poi comunque vengono pacciati tutti insieme eh, diciamo con un unico fix eh, vengono risolti tutti i bug e quindi diciamo che ci attacchiamo un po' al cazzo insomma no ragazzi come avete visto ragazzi vi ho fatto vedere che abbiamo uh, tutte quante le duplicazioni spero che questo video vi sia stato utile anche se è un po' lunghetto eh, però spero che abbiate capito uh, bene il tutto e detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti